Buonasera, siamo con Massimo Bosso all'inaugurazione di Politicamente Scorretto 2018. Una prima domanda per il sindaco di Casalecchio è, Politicamente Scorretto ormai è ormai diventato un appuntamento fisso dell'autunno Casalecchiese, si parla di temi come legalità, impegno civile, lotta alla corruzione e alle mafie, evidentemente c'è ancora tanto bisogno di parlare di questi temi. Sì, è ormai la quattordicesima edizione. È un contributo che la nostra comunità dà non solo a Casalecchio, anche all'area metropolitana e oltre. E crediamo che bisogna e occorra avere il tempo di riflettere su questi temi perché oggi si tende a correre, i social eh, invitano alla brevità e non alla riflessione, invece ci sono temi molto importanti e la società ha bisogno di riflettere, di avere possibilità di approfondimento, di fare cultura perché eh, non sempre si migliora il contesto sociale ma si può anche peggiorare come dimostra appunto la riflessione di questa sera che riguarda eh, come dire maggiori spazi di non democrazia che crescono nella nostra società, quindi la riflessione eh, significa immettere germi di democrazia nella comunità e nella collettività, quindi è molto importante riflettere e fare cultura. Okay, passando proprio al tema di questa serata, come può un, un politico, un personaggio pubblico che vive la vita pubblica eh, prevenire, provare a contrastare l'insorgere di una cultura fascista all'interno della vita pubblica? Intanto giustamente lo spettacolo di questa sera invita a riflettere e a riconoscere questi fenomeni perché eh, molto spesso ci si passa sopra senza rendersi conto, eh, di, eh, da parte anche di molte persone, di avere atteggiamenti che favoriscono la minor democrazia e il fascismo. Quindi intanto riconoscere attraverso la riflessione queste cose e mh, anche cercare da parte nostra di fare capire che la semplificazione a volte non aiuta. Perché è più facile essere, essere tra virgolette fascisti che essere democratici, perché essere democratici significa poter coinvolgere, dover coinvolgere, avere una, un rapporto con le persone, mentre l'autoritarismo in genere non ha bisogno di democrazia, di coinvolgimento, è più rapido, è più semplice da certi punti di vista, mentre invece la democrazia ha bisogno di percorsi. Il nostro compito è fare capire che oggi occorre ragionare, occorre riflettere, occorre non soffermarsi velocemente sulle cose ma guardarle a fondo per evitare quei fenomeni che stanno crescendo, noi lo vediamo quotidianamente, quindi il contesto aiuta questi fenomeni di ripresa, eh, di movimenti che parevano eh, sopiti ma in realtà esistono nella società, occorre lavorare sulla cultura, nel mondo della scuola, nella società per evitare la crescita attraverso il fatto che non c'è riflessione, non c'è cultura che è fondamentale in questo percorso.